Ficcia play, premi like, ci stanno le tigre online uh, Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma ma Maxi P Mix, che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non più altro e ombre Matalo, matalo Camperon dietro la crew uh, Devi iscriverti al canale Maxi Mikch su YouTube uh, Se tutto e di più, forza fallo pure tu Perché con le tigre di Roma stare sempre un di in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e partiamo finalmente con questa avventura di eh, Uncharted, l'eredità perduta, andiamo a vedere, il, diciamo questo è il, una sorta di prologo, come abbiamo potuto vedere nel video precedente che ho caricato, e questa ragazzi è Chloe Frazier una co-protagonista di Uncharted 2 eh, eh, insieme a Nathan Drake. Quindi andiamo a vedere un pochino Quella la storia. sta benissimo. Ti mette in risalto gli occhi. Qui c'è questa dici? bimbetta. Se ne compri due, paghi la metà. Wow, ma mm. allora, la, bim la bimbina paracula qui ci abbiamo, ragazzi. È un po' furbetta. Ancora tu. E tu è il negozio? E tu, No, è di mio papà Cazzo ridi eh, Quant'è? Eh, 800 rupie, grazie 800 rupie? Minchia Ok, ok, per te 5,50 Eh, te pareva okay. me ne stavano là Giustamente, abbassa il prezzo Allora Vediamo, vediamo Tuo padre ti lascia spesso da sola? Mm, no, è andato a combattere i ribelli c'è abbiamo il papà soldatino ragazzi Questa bimbina qui no, c'è il papà soldatino diamo, eh? No, è partito volontario Ascoltiamo un pochino la storia Davvero? Beh Se fosse stato per me Non avrei lasciato qui da sola Ok Queste sono 300 e Nuova offerta 400 rupie, più Ganesh oh là là. Te lo sconsiglio, è rotto, vedi? Vuole la statuina tu questa la storia. Ganesh affrontò Parashurama mentre era a guardia della porta del padre Sì, per difendere l'onore del padre, Shiva, E restò con la zanna mozzata per la lotta mm, Interessante Comunque, non è in vendita Giusto in tempo Ok, senti 600 rupie Tieni il resto Ehi, hey, aspetta Ehi hey, Ti serve una guida Massa eh? che accollo e sta ragazzino <ride> Eh, ridi La collo proprio sta ragazzino Vabbè, vediamo, vediamo Andiamo avanti in massa la gente che c'è Comunque ragazzi è veramente bello il gioco È all'altezza oh. proprio di... Delle mie aspettative. Allora il tuo Ganesh? Ancora. Davvero? Non è in vendita. Ancora con sto Ganesh questo. Poi sta in India, stai a cercare la statuetta di Ganesh oh, da me, ma scusa. vaffanculo. Ragazzi, uh, no, no, che no, no. Senza offesa. Non vai male con i borseggi? Ma rivoglio il mio Ganesh, grazie. Paragula, ci ha fregato il Ganesh qui, oh! Va bene! Eh, complimenti! La, la bimbetta Paragula ragazzi! Non dovrò giocare tutta la storia con sì, questa tipa, mano. no? Speriamo! Vabbè, vediamo un po', andiamo avanti! Che se palle sta ragazzino! So, solo la mamma. È di qua, è di là, e questo non se può, e quello non se può fare. Vabbè, continuiamo a, a esplorare la zona. Se facciamo un giretto, almeno vediamo che cazzo. c'è. Cioè. Comunque, come ho detto, ragazzi, è veramente bello. Non, non ha deluso affatto le mie aspettative. È, perfetto stile Uncharted 4. cazzo! Ok, no, mi sono incastrato. Qui mi sono perso nel mercato. Ok, di qua, col camion. Attraversare il ponte è ragazzi pericoloso. E vaffanculo, ragazzi. Piccola. Ci siamo divertite. Eh. Ma adesso devi andartene. Eh. vai, va. va. In più in negozio. Via, via, ragazzi. Rupie. È il di tutta ah. Ok, no. Ancora. Grazie. Devo salire sul camion. Pessima idea. Oh, è vatto a dormire, va. Sono gente cattiva. Ascolta. Devo aiutare un amico. Senti qua, quando torno ti offro una pizza. Ok? Ah. Ok. Bene. Bravo vai allora. via adesso, vai. Corri via. Signore, eh, signore! Eh, Mamma, che cazzo! Ah, vedi la ragazzina, Paraculo Stavolta mi ha dato una mano, eh? proprio in piedi. Ci ragazzi. Ah, siamo riusciti a darci ragazzi e qui la bimbetta che ci saluta come dicevo ragazzi questa è una sorta di prologo di Uncharted che non vi ho fatto vedere nel video precedente però qui abbiamo giocato diciamo un po' tutto no? e continuiamo ad andare avanti penso che qui cominceremo a giocare seriamente ragazzi pratica, raga, dove mannando dossa a sta porta. No, questa è la foto della caga, cazzi. Quindi questa è la porta che dobbiamo trovare. Andiamo. Ok. È solo una zona di quella La ribellione, ragazzi. Andiamo un po', questo è il primo capitolo. Qui tutto distrutto, siamo in zona di piena guerra, ragazzi. Qualcosa di allucinante. Quindi vediamo un attimino Le trovare sta porta rossa Ma io qui a parte gente che corre Che scappa E che non mi se caga del striscio Vabbè. Ecco i Ma Noi se ne andiamo di qua E che te pare ora? Oh? Non sta mentendo, non un un di qua, va? Bello Cammino. Giuro. Cammino borgone, Qui pure ci stanno i soldati, però. Ora avrò un bosca dietro si, a questa provvestita. Io, io no? però. e eh, che lecchette pare. Oh? Chi mi dice che non vendi merce di contrabbando? Ma con eh. le merce, non, non rompe i so. coglioni. Ehi, so che me le dette, no? Famo È prima. Ehi, si, sì, con certa gente in abbi? giro. Ti cazzi tu hanno abito solo. io. Rispondigli! Eh, Ti ho fatto eh. una domanda. Dove abiti? A casa. No, adesso non posso. E invece puoi. Eh, sì, signore. Ti aspetto dentro. Riceviamo. Vai, va. Curi, va bello, va. Tu, con me. La mitragliatrice. Signore, riguardo a lei? Lasciala passare. Oh, ho fatto qualcosa d'esatto. Me muovo, mi muovo. Andiamo di qua, andiamo a vedere. Per loro fortuna ho altro da fare. Ah brava, brava così si fa. Vediamo un po'. Qui altra gente che scappa ragazzi. Scappano proprio. Azzo. Pura luce spenta però belli gli effetti eh, ragazzi. Belli belli davvero. Porta rossa. Ok Un buco di culo che ci abbiamo Abbiamo trovato pure la porta rossa al volo Oh però è arrivacce eh? Qui che è chiuso Ci dobbiamo arrivare a questa benedetta Porta rossa Vedi che è una Ah vedi una moto Scuderino Anzi possono via ah, Scherzo scherzo Lo cazzo devo andare con la moto Scuderino però non era male come idea è passato un topo un gatto, no? ho capito che è passato Bah! qui è un vicolo chiuso mm. mi sa che dobbiamo seguire il topo o il gatto, non lo so che era però andiamo di qua un topo, un gatto, un cane era bello grosso, eh. non lo so se era un topo, però andiamo di qua Qua c'è il sargente, sì. eh, te pareva, i sbiri, e le dai, guardie. Via via ciccio che ti addobbo subito subito, vieni Olè. avanti, partita la dentiera E mi addobbiamo pure l'altro Perfetto, te spezzato come per collo Dove sta la porta rossa? dobbiamo passare di qua Ops Non mi hanno visto Buono buono Questa è la porta rossa ragazzi Vediamo un attimino se riusciamo a arrivarci Che cazzo è Non dovremmo stare in strada Ora finiamo il tour Bravo è andato E' eh? eh, calla Ma devo fare pure l'uvento questo era l'ultimo ok Quasi. Eh, ok sono un paio nel dai Partiamo stanotte. maledetto vibra ma non sono stanco di oh, eh. nel vicolo. Eh. Dai. di non sono stanco di non sono stanco di non sono stanco di non significa sul tetto ragazzi Qui c'è gente, vedo le luci. La... e sente oltrito per tutto, se e soprattutto. non lo sanno sti garogna. Da, da morto. No. Per me no. Non vedo l'ora di entrare in azione. Questo posto è una Perfetto. saliamo e andiamo avanti ragazzuoli, vediamo dove ci porta, dobbiamo comunque arrivare sul tetto, quindi cerchiamo oh. di salire il più possibile. Questi mi hanno Sento le voci ma non li vedo, si sì, balordi. Eccolo qua uno, vedo la luce vedo la luce dai, dai che adesso eccolo ah, io l'aspetto qua dietro oh. io spesso eccolo no vabbè ha dormito tranquillo tranquillo c'è nessun altro e poi senti passi io qualcuno c'è eccolo il figlio di troia aspettiamo pure lui va ole dovrebbero essere finiti in teoria dovremmo usare a scala che cazzo la c'è qua dentro? vediamo un po' oh un tizio questo lo spezzo proprio a eh, questo io ho spezzato il collo eh. a questo è partito il collo ragazzuoli quello che dico pure io ciccia ok io penso che ce ne possiamo andare però vado a fare un giretto di qua un vicolo chiuso di qua pure strada senza uscita quindi l'unica è andare sopra ragazzi qua ci siamo assati andiamo di sopra anche perché avevamo appuntamento sul tetto quindi Andiamo di sopra Guardate quanti panni spesi, stesi ragazzi Minchia ah, Che cazzo Era un caccia Un jet Allucinante ragazzi L'esercito indiano L'ho smaltito proprio Qui a parte i panni stesi non vedo nessuno vediamo un po' dietro i panni magari se c'è qualcuno oppure se insieme ai panni no ragazzi non c'è nessuno quindi mi sembra di aver visto una scala appena sono salito sul tetto quindi dovrebbe essere quella l'unica via per per andare avanti, cioè sta scala qui, qua c'è una luce rosa. Ah dobbiamo andare lì, perché c'è scritto pink se non mi sbaglio. Quindi niente, saliamo la scala e suppongo che dobbiamo andare dall'altra parte. Vediamo un po'. Oh, il pink lotus? Lo immaginavo ah, diverso. È quello che dicevo anch'io, il Pink Lotus. Solo non mi ricordavo come si chiamava. Siamo giunti al capo. messaggino Che vuol dire niente detto tu? Oh. No, ecco che voleva due. dire che. Sei nel posto sbagliato, donna. E che non lo sapevo io. Tanto temendo, eh! Ui, te. ui, si è preso. Ehi. Uh, uh, uh, uh, andiamo, oh, vedi? Abbiamo l'aiuto ragazzi. Questa è eh? Nadine. Nadine, ragazzi: L'antagonista la... di Nathan in Uncharted 4. Questi mi stanno a gonfiare come una zampogna. Eh sì, eh, però. Ah Se non c'era lei, ragazzi: Mi avevano gonfiato come una zampogna. Eh, beh, professionale. Vivrai più a lungo Rilassati Sono settimane che inseguo a Quell'uomo è del tutto imprevedibile È solo un guerra senza una guerra No, tu non lo conosci come me Cambia posizione e comportamenti ogni ora Per noi sarebbe folle correre rischi nudi Noi? Mettiamo in chiaro una cosa allora Qui comando io Se vuoi la tua parte Noi seguiremo le mie regole E basta Hai capito Nadine? Un certo D4 facevi la cattiva Qui sei buona sai. Cosa hai deciso? È quello con la barba. Brava Ciccia, brava. Mm. Carino. Siamo gli psicopatici. Nessuno è perfetto. E Il campo base? Ultimo piano il balcone. Mm. Va bene. Avevo studiato un percorso. ragazzi a quanto sembra il primo capitolo finisce qui io vi lascio col fiato sospeso e un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti